È con, noi, è con noi Max il fruttariano, da noi già conosciuto e da noi già interpellato più volte Fruttariano Fruttariano, fruttariano Vicino a Putin sarà anche probabilmente no, lo so, probabilmente, probabilmente vicino a Putin per, per confermare la tua tesi ma è convinto che la guerra sia originata dal Bilderberg Il Bilderberg, Bilderberg quindi ha, fatto la, guerra, ha fatto la guerra Ha fatto la guerra Buonasera mancato, signor mancato. Fruttariano, buonasera buonasera Giuseppe, buonasera Babarenzo buonasera direttore. Lederberg buonasera, ha, certo. ha questa guerra. in che senso vorrei ha creato? Vorrei subito dire una cosa, ma eh, Zelensky crede veramente di essere Salvador Allende bombardato dagli americani da Kissinger e Vabbenso crede veramente di essere Sepulveda che fa la guardia del corpo Zelensky? Cioè, siamo a questo livello? Ma sì, Zelensky diciamo viene considerato. Sono due paragoni abbastanza ah, stupiti, sono, ma... sono stati però evocati. No, il partigiano, Zelensky eccetera eccetera cioè, è, una, è un paese servo, democratico il servo degli americani è partigiano cioè eletto regolarmente parti, eletto di basi, di basi ma insomma nucleari, si può violentare la realtà nucleari, in ogni modo No, dico che stava per riempire di basi nucleari americane eh, uno Stato che ha un confine lunghissimo con la Russia Di basi nucleari? Scu però scusami. Possiamo, possiamo fare un esempio? Sono ah, fruttariano, frutt frutt frutt frutt frutt frutt lei però Scusi un attimo senta, favore, lei, Parli, lei, parli però... di cetrioli e di, di, di melanzane che oh, sono finalmente, argomenti finalmente lei ti consoli. Ti consoli. Ti Parli di questo, parli di spremute di arance, cose che possiamo anche prendere in considerazione Parli pure di questo, parli di cetrioli di zucchine, di melanzane parli di cose a lei affine la centrifugina con lo zenzero cervello. Parle della centrifugina della con lo zenzero, ci dica che beve un piscio noi diciamo va bene, una stranezza simpatica, no, faccia quello madre, che cazzo vuole e poi chiudiamo, calma, calma, e poi calma, chiudiamo calma. la conversazione. Calma. Dopodiché, calma, se lei calma. si addentra a discutere, a parlare allora, di cose un esempio, po' più grandi calma, di lei, un io penso, penso che insomma sia degno Babarenzo, pregarla per il culo. Però, tutto scusi, qua, siamo fruttariano. Andiamo al sodo della questione: perché secondo il fruttariano Max, Babbarenzo? Sì, però scusa, se tu chiedi si cose più grandi di lui incana, è ovvio da. che il coglione a si sente protagonista questo, no? cioè, cioè, è secondo è me l'errore è quello l'errore è quello di chiedere a un imbecille cose mm. più grandi di lui chiediamogli lei il succo ad esempio perché è giusto bere il succo d'arancia ecco, ecco questo magari mi torna mi torna è una cosa, che, parlare, sa, allora, tutti, è una cosa che sa forse forse è una cosa che sa se tu gli chiedi chi è Pushkov che è il capo della commissione esteri della Duma questo qui poverino che cosa vuoi che ti dica voglio chiedere dovete stare fermi un attimo voglio chiedere al nostro fruttariano, che ripeto essere fruttariani significa mangiare anche non la frutta in come noi la concepiamo, ma, la verdura, ma la anche, anche la verdura molto che, molto eh, come dire, che fa parte del mondo del, dei frutti, comunque lui è fruttariano, esatto. convinto, è anche un grande complottista, è anche uno che pensa eh, che la pandemia sia stata inventata dai poteri forti, è, è anche ah, uno sì, che pensa sostanzialmente sì, che il Covid non esiste sì, ovvio, ma questo ma lo pensa lui, è ovvio, io All So, ma è tutto Marenzo. ovvio, è, è ovvio. Allora, però voglio, voglio allora, arrivare... Aspetta Fruttariano, perché sei convinto che questa guerra l'abbia voluta il Bilderberg? Perché tu sei convinto... Anche la trilateral... Il anche il la trilateral... Membro... Anche la trilateral... No, principalmente il certo, Bilderberg... Certo. Perché? I soliti perché cristiani, perché? Bucce, sono sempre loro, Hitler, certo. E... certo. E Forte. Soros. Il innanzitutto Soros. uno dei principali esponenti del Bilderberg eh. Eh, è Stoltenberg. Soros è una mezza calzetta È Stoltenberg. Eh. Il capo, guarda caso, cosa cazzo è Stoltenberg? Già dal nome Babbenziano è il capo della Nato. Sì. Il Bilderberg è chi Kissinger che bombardava veramente, chi Kissinger bomba, bombardava Salvatore Allende al Palazzo della Moneta. Vabbè, allora? tanto che Zelensky di merda. Il Bilderberg è, è, sono tutti gli amichetti di, di la Bonino, tutta questa gente qua. Eh. Tutti guerra fondai che hanno obbligato Putin, obbligato, Beh, non so, poteva fare altro. Bonino guerra fondai, anni, e e bonino guerra Putin fondai Putin non c'era. Dice... Bonino guerra fondai non penso. Comunque, vabbè. Ma, ma, ma è anni che ehm, Putin dice avete rotto il cazzo e vi siete presi la Bulgaria, la Romania, la Polonia l'Ungheria, addirittura Lituania e siete Estonia, è gente che si sente più libera che in Europa che più libero, tu forse certo. purtroppo confondi, con libri, confondi beh, perché con è, è gente è che ha scelto allora, di stare là, benzo, cosa c'è da chi si dice più di 90 anni eh, ti sto, sto, sto, sto spiegando, spiegando una cosa, cosa. ti sto spiegando, perché offendi no no no, perché parla di una perché offendi e tu ma parli, perché offendi? Scusami. Ho provato in italiano discorso, mi interrotto otto volte. Io, io, ti sto dicendo di parlare no? delle cose tutto? di tua competenza, di non addentrarti in cose che non sono questi paesi tu che tu hai citato hanno scelto, loro, hanno scelto loro hanno scelto loro di entrare nell'Unione Europea sì, e nella morto. L'hanno scelto Pos loro. Ma fare l'esempio che vorrei fare dall'inizio. scusa ma perché il fruttariano Ma perché, perché la guerra l'ha scatenata la Biblia? Ma non eh. Eh, non ti sento, Giuseppe, se il demente ti parla sopra. Perché eh? la guerra, secondo te, l'ha scatenata il Bilderberg? Spiegami, spiegami, spiegalo pure a Parenzo, ovviamente, magari lo capisce. Ovviamente, secondo... eh. ovviamente per, perché il Bilderberg è servo dei banchieri. Eh e i, I banchieri guadagnano sì. sempre tanto con la guerra, ma non guadagnano sì. soldi dato che creano soldi sì, da nulla, sì. guadagnano potere. Guadagnano ma la scatenata Putin la guerra, senso. però la scatenata Putin. Ma questo lo dici tu. Ma questo lo dici tu. Se io ti dico che la Russia si comprava il Messico e il Canada, dato che comunque non è una cosa strana, l'Alaska è stato comperato dagli americani. Eh. E si comprava queste due nazioni e avrebbe cominciato a mettere su queste due nazioni ehm, carri armati, basi nucleari. È ovvio che gli Stati Uniti avrebbero invaso un dopo il cioè, secondo dopo. Cioè, secondo te Putin se sta facendo un'operazione difensiva, secondo te? Sì. sì. Ah, ma, ma è obbligato, eh? non è che è scemo Putin. Dunque, Putin cioè, se, è il se, nemico se, se, del nuovo ordine si mondiale. Il il, tu consideri, tu Max il fruttariano, consideri eh, Putin un nemico del nuovo ordine mondiale. Diciamola tutta. Ma si fa gli fracassi suoi Putin, comunque il nemico del mio nemico eh, non è, è abbastanza amico mio, dato che lui non è un Bilderberg e eh, non è certo un santo, ma... Ma come i fruttariani sono pacifisti in teoria, cioè è gente pacifista in teoria è sono temili di guerra come Babbenzo se, eh, se ho qualcuno capito, ma li provocano. No, provoca, il, il, il problema non no? è i fruttariani, il, il, il problema è le singole persone. Beh, questo qui già dimostra nel suo modo di parlare di essere un imbecille, un idiota, quindi? Ho ma ho questo, non si ma è vero che sei il nichetto della uno bianca? È vero che la uno bianca e i fratelli savi ammassavano e avevano lo stipendio di sussistenza? E in un milione di persone a casa senza stipendio di sussistenza? Per che c'entra a uno che maggioranza un amico dei di credibilità, di un amico di credibilità, di un amico di credibilità, amico di di hanno amassato almeno amici, 50 traguardi sì, durate vabbè, sì, vabbè, e la no che polibiosi. cosa ci entrerebbe loro hanno peccato se stai zitto rincoglionito te lo chiedo quando ci entrerebbero con me io perché devo stare Avevano a sentire a questo pasto fallo sentire sì. farlo parlare dimmi. ma lo posso dirla tutta perché devo stare a sentire questo poveretto qua ma che c'entra i conti io non sono pagato abbastanza per sentire questo figlio di puttana se te la posso dire tutta